Abbiamo le carte del eh, soul coaching e poi abbiamo le carte dell'abbondanza. Parliamo un po' di abbondanza e poi alla fine della lettura angelica sceglieremo una carta tra queste che sono molto belle, eh, sono i messaggi del divino femminile, ok? Ne sceglieremo uno per, eh, per questa settimana ok iniziamo con una bella preghiera di protezione volevo ehm, informarvi che suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c quindi pregate chiedete al vostro sacro cuore all'arcangelo michele di aiutarvi a capire quali sono qual è il gruppo più giusto per voi potrebbe essere anche più di uno o addirittura tutti e tre sentite nel vostro cuore qual è la risposta più giusta per voi, iniziamo invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i nostri angeli custodi il nostro sé superiore invoco te arcangelo michele maestro gesù invoco l'intera coscienza micaelica e vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde tra me alberto e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio. Chiedo che sia purificata la nostra energia, chiedo che siano purificate le nostre intenzioni, parole ed azioni, che siano elevate le nostre energie, vibrazioni e frequenze, che siano sintonizzate nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, che sia creato uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, la verità, la saggezza, l'integrità, l'amore più puro ed incondizionato, di Dio Dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica per me, per Alberto e per tutte le persone che con tanto amore stanno seguendo questa lettura angelica, che tutte le anime qui presenti possano ricevere i messaggi più appropriati per loro e per il loro massimo bene e per il massimo bene supremo grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica e fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità okay, iniziamo mm. a mischiare le carte del soul coaching abbiamo il gruppo a fulfillment cosa voleva dire Abbondanza soddisfazione e, eh? soddisfazione a ah, soddisfazione ok sì. è interessante interessante soddisfazione per il gruppo a Ecco gruppo B. Accettazione. Gruppo C. Piacere. Giusto Alberto, piacere sì. bene. Vediamo un po'. Le carte. caduta una carta quindi sarà questa gruppo a cicli equilibrio per il gruppo b accettazione ed equilibrio quindi insomma sono molto correlate di loro ecco qua gruppo c abundance abbondanza bene bene io ho scelto il gruppo c <ride> gruppo a declutter cosa voleva dire è, è un termine da feng shui, ha a che fare con, con, con togliere la, la sporcizia, riordinare, sì. Interessante. Ho preso quelle in inglese, volevo prendere quelle in italiano, vabbè, sono Ah beh, fatto. ma grazie a Dio un po' di conoscenze le abbiamo. Ci sei tu che fai da traduttore, ho io tutte le parole, io... non le conosco. Allora, gruppo B... Uh, chiedi per i tuoi bisogni e verranno soddisfatti ok gruppo C uh, diciamo ritirati in un posto tranquillo va bene ok adesso iniziamo la nostra lettura angelica aspettate prima Sceglieremo anche una carta da questo mazzo, eh, perché ci tengo a portare un messaggio da parte del divino femminile, della Dea. Eh, sono molto belle queste carte. Guardate, sono i disegni spettacolari. non so. Sono troppo belli. Connessione con la madre Terra ecco questa gialla che è bellissima benvenuta fanciulla poi leggeremo il messaggino ok allora iniziamo quindi gruppo a abbiamo parlato di soddisfazione ok soddisfazione ti senti appagata ti senti soddisfatta eh, o soddisfatto per il lavoro che hai Fatto per per l'impegno che hai messo nei tuoi eh, progetti, ok? Eh, quindi praticamente la gioia e l'amore, la soddisfazione, eh, l'appagamento la stanno, mh, stanno mh, come dire, riempiendo tutti gli aspetti della tua vita, quindi continua a vivere nella gratitudine, nell'appagamento e nella gioia perché questa energia ti aiuta eh, come dire a, a manifestare ancora di più tutti quelli che sono i tuoi sogni, i tuoi obiettivi quindi continua a vivere come che eh, tutto si è già manifestato, per alcuni di voi si è già manifestato, per altri si deve ancora manifestare, questa è la frequenza in cui noi dobbiamo vibrare, nella nelle aspettative positive cioè sentire nel nostro cuore che tutto eh, sta andando eh, per il meglio e c'è una grande soddisfazione eh, proprio per, per tutte le cose che hai realizzato fino ad oggi eh, i cicli si tratta di cicli ok questo è un ciclo positivo per te si è concluso il vecchio ciclo si è chiuso un percorso abbastanza impegnativo per te abbastanza duro abbastanza forte, però adesso sta arrivando la gioia, l'appagamento, l'abbondanza, quindi goditi questi momenti di gioia. Possono essere duraturi, non è detto che debba eh, che debba di nuovo eh, cadere in un ciclo eh, impegnativo, va bene i cicli fanno parte della vita, eh, però veramente mantenendo le frequenze alte tu hai la possibilità di eh, creare cicli positivi nella tua vita e la possibilità di creare eh, risultati eh, soddisfacenti e più che soddisfacenti per tutti gli aspetti della tua vita. Diciamo che qua eh, lo, gli angeli ti stanno, per quanto riguarda l'abbondanza, quindi la manifestazione della prosperità, della Abbondanza della ricchezza, eh, comunque dell'apparamento. Un consiglio che gli angeli ti stanno dando è anche quello di eh, purificare, va bene, eh, il posto dove lavori, ad esempio la casa. Io l'ho fatto da poco: ho fatto un po' di feng shui, ho messo, eh, ho messo eh, i mobili in una certa posizione, ho creato spazio, ho creato armonia anche tra eh, non so, gli spigoli, no, che ci sono, i mobili comunque. Eh, a qualche livello lo spigolo blocca l'energia quindi ho creato armonia negli spazi questo serve per vibrare in una frequenza più elevata più armonica più gioiosa eh, questo veramente ti può dare una grande soddisfazione perché veramente quando le tue frequenze sono alte eh, tutto si allinea nel migliore dei modi quindi anche il luogo in cui lavoriamo il luogo in cui preghiamo il luogo in cui meditiamo deve essere armonico anche se è uno spazio piccolo cerca di creare armonia vedrai che questo porterà dei grandi risultati nella tua vita ok alberto eccoci qua allora partiamo con una bella soddisfazione mi pare che ci sia un cuore c'è una figura basata su un fiore quindi sì. grande delicatezza no soddisfazione in tutti gli ambiti della vita quindi dal lavoro alle relazioni umane eccetera e' è un gioco di equilibri, no? Come l'altra volta avevamo pescato l'assertività che è in mezzo alla passività e all'aggressività. Eh, questa soddisfazione non deve essere una soddisfazione egoica, sono figo solo io, ma non deve essere neanche una soddisfazione che tende al basso, perché magari sono o troppo severo con me stesso o tendo a deprimermi, ma no, sono soddisfatto, mi do una pacca sulla spalla, perché comunque sono arrivato ad un bel punto della mia vita, e sono contento, mi posso anche rilassare, come si vede nella carta giustamente, no? L Equilibrio fra il fare e l'essere. Poi abbiamo i cicli, perché giustamente si concludono dei cicli, la vita è fatta di cicli, a partire dal clima che ha le stagioni. Poi adesso talvolta abbiamo il giorno prima magari 20 gradi, maniche corte, il giorno dopo maglione, ma, ma ci sta, noi dobbiamo adattarci, non dobbiamo essere troppo idealisti. E il ciclo è una cosa tipicamente spirituale, no? Non voglio farvi un pippone sulla numerologia, però per esempio il numero 9 è la conclusione di un ciclo, ma è eh, completezza, è proprio spiritualità, cioè dall'idea di una persona veramente che ha fatto un grande lavoro su di sé e può andare oltre, no? Lasciando andare, ha concluso uno step e va oltre. clutter, giustamente tu prima parlavi di Feng Shui, che è, fra l'altro piccola chicca anche qui, senza uh, voler fare il saputello. Mio cugino mi ha detto che si pronuncia Feng Shui, in realtà, eh beh, certo, no, vabbè, questo certo. conta molto relativamente tra sì, di noi vabbè. pronunciamolo pure feng Shui. E tu, appunto, mi hai fatto vedere le foto di casa tua. Veramente hai, hai fatto un ordine incredibile. Veramente hai posizionato sedie e mobili in un modo ottimale. Anche a me nel mio piccolo capita. beh, qualche giorno fa ho buttato via una. cioè no ho buttato via, ho dato via un po' di vestiti perché ne avevo veramente tanti. Ma anche a me capita nel mio piccolo, magari di. Eh, cercare di ottimizzare lo spazio di posizionare meglio le cose no, questo dà aria proprio fa spazio e ti fa sentire meglio cioè questa è proprio un'arte non è che dici beh sì, vabbè, ho sposato il mobile cosa vuoi che sia cioè ogni stanza deve avere certi colori un certo posizionamento l'ordine è fatto anche di avere poche cose fra l'altro assolutamente se hai, 20, se hai 20 cose è normale che fai fatica a fare ordine le cose giuste mettiamola così esatto allora, vediamo il gruppo B. Accettazione. Allora, in questo momento è importante che tu ami te stesso e te stessa esattamente così come sei. Accetti il momento presente di chi tu sei ora. Ti faccio un esempio. Devi perdere dei chili di troppo, accetta il tuo corpo così come adesso, amati e poi impegnati nel raggiungere un determinato obiettivo. Lo stesso vale nella tua carriera. Se in questo momento la, sua, la tua situazione è è un po' ferma, per così dire, ama il presente, benedicilo e fai le azioni necessarie e sintonizza i tuoi pensieri e le tue emozioni nella direzione dei tuoi obiettivi, ma accetta il presente così com'è, ringrazia, benedici il presente. Alla fine per poter uscire dal, dalla ruota del cricetto è importante rimanere concentrati nel Presente, un invito a rimanere nel presente, centrati nel vostro sacro cuore, questo è veramente tanto, tanto importante, ok? Bisogna portare equilibrio nella tua vita, lasciare andare il caos, lasciare andare. Il giudizio di te stessa, di te stesso, delle altre persone, del mondo esterno, del lavoro che stai facendo. Eh, diciamo che il giudizio ti porta fuori asse, ti porta nell'ego. È importante trascendere l'ego, è importante uscire da, da questa, eh, appunto dicevo, dalla ruota del criceto, accettare il presente, benedirlo, eh, accettarti esattamente così come sei, certo? Vuoi diventare una. Persona migliore, vuoi migliorarti, vuoi eh, creare una posizione migliore nella tua vita, vuoi nuove relazioni, vuoi un compagno di vita? Benissimo. Questi sono degli obiettivi che tu meriti perché già il fatto solo che tu li desideri è l'anima che ti sta chiamando i nostri desideri non sono altro che risposta alla chiamata della nostra anima ma dobbiamo uscire dal giudizio e io non ce la faccio, io non sono degno dobbiamo sentirci degni meritevoli, amarci onorarci e rispettarci così come sono e laddove tu non riesci da solo laddove tu non riesci da sola chiedi l'aiuto ai tuoi angeli chiedi aiuto alla coscienza Elica. perché gli angeli vogliono aiutarti gli angeli vogliono sostenerti gli angeli vogliono incoraggiarti guidarti gli angeli dietro le quinte creano le cosiddette sincronicità qualcuno li chiama miracoli piccoli miracoli nella nostra vita un invito alla preghiera di protezione un invito alla preghiera di liberazione voi non ci crederete è successa una cosa molto bella eh, mio fratello è un po', cioè, crede ma non crede, scetico ma poi ci crede, insomma, è un po' altalenante. In così, mi chiede, Rossella, dai, vieni a benedire la mia casa, a benedire, cioè, pensate un po'. E io le ho spiegato, guarda, che queste preghiere di protezione della casa e degli ambienti le ho scritte, e come chiedo io all'arcangelo, Michele, puoi chiedere tu. Quindi sono nata. A casa loro per mostrare loro eh, mio fratello e la sua fidanzata come si purifica una casa no come con l'incenso con la preghiera e così via ho recitato la preghiera pensate che mio fratello aveva una trattativa e eh, da tempo che sta cercando di vendere una casa eh, e lui praticamente aveva tutto bloccato dopo aver recitato la preghiera di liberazione della casa e degli ambienti ma veramente dopo cinque minuti che abbiamo fatto la purificazione della casa e degli ambienti ha venduto la casa ragazzi non sono fesserie allineiamo le nostre energie proteggiamoci liberiamoci dalle energie egoiche di paura e, e tutto si allinea e tutto cambia la realtà accettiamolo il presente questo sì ma iniziamo a seminare quei piccoli semini di gioia che poi ci porteranno quei risultati straordinari che sono in grado di cambiare la nostra vita in un click, ok? Bene, uh, Alberto? Eccoci qua, allora accettazione, anche qui un bel cuore, chiaramente il sacro del cuore è l'equilibrio, no? quindi accettazione del momento presente di me stesso con i miei pregi e difetti, compassione, tolleranza, buone relazioni umane l'accettazione è, è un po' tutto se vogliamo, È no? un po' come il, il pianeta Mercurio, una volta eh, tipo gli egizi per esempio si amavano molto il sole, ma il pianeta Mercurio è proprio l'intelligenza, cioè accettazione è sintomo di intelligenza, è la base della guarigione, quindi io accetto questo momento, dopo ci lavoro su, non è che accetto nel senso sto qua fermo e va bene tutto, però l'accettazione è la prima cosa da fare, la gratitudine, il lavoro sul perdono, cioè voglio che questo momento che è l'unico che ho sia, meraviglioso, dopo vedremo il passato non c'è più da, da adesso mi focalizzo per creare le cose migliori possibili da adesso in poi poi abbiamo equilibrio anche qui ci sono le farfalle come nella carta di prima dei cicli eh, questa cosa dell'equilibrio sta tornando spesso no? perché l'equilibrio sembra una cosa buttata lì, ah sì ci vuole equilibrio eh, equilibrio è un equilibrio dinamico prima di tutto anche qui non è statico, se tu stai fermo come fai a stare in equilibrio, ti muovi affini, agisci no? lavori su di te eh, però cioè, se tu fai quello che devi fare questo equilibrio prima o poi arriva equilibrio fra il fare e l'essere no? fra il maschile e il femminile fra il dare e il ricevere l'importante è non perdersi d'animo, perché ci saranno delle battute d'arresto, dei fallimenti, questo è il segreto, ma se tu non, non, non, non inizi non succederà mai niente. E giustamente chiedere, chiedere anche in base ai propri bisogni, uno dice come faccio a chiedere? Chiedi, ti metti in preghiera, in meditazione, chiedi all'Arcangelo Michele, prima di tutto ti devi sentire meritevole per chiedere, perché se non ti senti meritevole farai fatica a chiedere. Se non hai chiarezza sui tuoi bisogni, non ti preoccupare che Dio farà chiarezza per te. Ah, non so cosa mi serve, 1000 euro o 10.000 al mese. Magari Dio te ne dà 5.000 a via di mezzo. <ride> Però chiediamo. Giusto. Allora, piacere, sintonizzarsi nella frequenza del piacere, della gratitudine, godersi un momento per noi stessi, può essere una pausa a te, una pausa a caffè, eh, può essere un po' di relax, magari andare a guardare il mare, vedete in questi giorni qua in Sardegna ci sono ancora 20-25 gradi, mm -hmm. è bellissimo uscire, andare a fare una passeggiata o sedersi di fronte al mare, a leggere un buon libro, ecco, momenti di godiamoci questi... Momenti uh, di, di relax ci servono anche per, per darci una pacca sulla spalla e dire bravo, te lo sei meritato questo momento perché ti serve, ti serve, ne hai bisogno per l'anima, ne hai bisogno per vivere. Bene, anche perché voglio dire, è un'energia molto potente quella che sta arrivando nella tua direzione, abbondanza infinita, abbondanza sia dal punto di vista della ricchezza, ma abbondanza in tutte le sue forme, quindi nelle amicizie, nuove collaborazioni, nuovi lavori, nuove mh, conoscenze, nuove partnership, abbondanza in tutte le sue forme, va bene? Quindi benedizioni infinite stanno arrivando nella tua direzione. Qui parla di un, di un momento di pausa, no? eh, di andare a trovare un posto tranquillo, magari nella natura appunto, per meditare, per stare un po' con te stessa, con te stessa, per uscire dalla solita routine e quando neanche te lo aspetti miracoli infiniti arriveranno nella tua vita, quindi il gruppo C veramente è un'ondata potente ha lavorato tanto, adesso è venuto il momento di riposarti, di goderti un po' la vita e sta arrivando quello che tu tanto hai chiesto in preghiera quindi benedici Alberto? Sì, eh, eh, eh. piacere è un po' l'opposto del dovere no? si dice spesso prima il dovere e dopo il piacere io ho conosciuto un ragazzo che meditava fin da piccolo, lui ha scritto un libro che si chiama Il piacere prima di tutto che non significa faccio quel cavolo che voglio me ne sbatto, no, significa che devo avere un'attitudine positiva anche se adesso sto lavando i piatti che magari non è la, il sogno della vita lo faccio con passione come Mozart che, che scrive una canzone, voglio dire, quindi può essere un bel caffè, può essere una bella canzone, mi compro un vestito però cioè, cerchiamo veramente di, di, di volerci bene, no? di metterci passione nelle cose Certo. poi abbondanza giustamente abbondanza economica è il risultato naturale ma prima di tutto abbondanza è sentirsi al sicuro nel proprio corpo dove si sta, avere dei begli amici avere tutto quello che serve No, è un concetto molto ampio quello di abbondanza avere, eh. avere idee, sentirsi brillanti nella mente, nel corpo nel, nel fisico, nello spirito no? quindi è una carta bellissima anche questa di grande speranza e poi giustamente anche qui c'è questo, questo ritorno alla pausa, alla no? tranquillità, un piccolo ritiro nella natura, in giardino, in casa, vicino al proprio altare, un po' di meditazione, anche a me, anche a noi capita ogni tanto che abbiamo bisogno di prenderci qualche minuto, un po' per staccare, per sintonizzarci dentro di noi, possono essere cinque minuti, può essere un'ora, che sono sacri, perché è un momento che dedichi a te stesso per recuperare il tuo potere personale, da lì torni più forte di prima, più chiaro di prima. Mi raccomando nei commenti fateci sapere se queste letture vi stanno aiutando e vi stanno indirizzando nella direzione giusta, se state ricevendo dei messaggi, alcuni di voi mi, mi confermano questo, però mi farebbe piacere da parte vostra eh, se, se ci date un riscontro. Va bene, leggiamo il messaggio finale... Ok, benvenuta fanciulla. La nostra consapevolezza cambia e fluisce. Abbandonati al fluire e accogli con felicità le nuove brillanti energie della luna crescente. E siamo in luna crescente adesso? Sì, siamo una passata una. Siamo in... Sì, siamo in esatto, sì, sì. Siamo in una fase di transizione. La sì. marea che cresce a mulinelli e tutta la vitalità della primavera vabbè anche se siamo in autunno però è quasi una primavera cioè da ancora a primavera. Sì. sei pronta ad aprirti ad espanderti, a far sbocciare la vera te stessa o te stesso ricordiamoci che il divino femminile anche negli uomini senti la luce che ti esorta ad espanderti nel mondo, bellissima veramente carina, guardate che bel disegno veramente porta gioia e vi viene proprio la voglia di andare nella e natura Troppo bello, bellissimo. Bene ragazzi volevamo ricordarvi che io e Alberto ci occupiamo di eh, facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o con connessione diretta, quindi una vera e propria canalizzazione da parte dell'Arcangelo Michele, ok? Dei vostri angeli, eh, ci occupiamo di facilitare le, il riequilibrio energetico, le guarigioni a distanza se non siete a Verona Valghero, si può lavorare a distanza, non esiste nel tempo e nello spazio e questo riequilibrio energetico aiuta a portare armonia a livello fisico mentale emozionale e spirituale eh, la nuova classe del percorso di coaching se vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce imparare tutti gli aspetti del riequilibrio energetico eh, vuoi diventare padrone di te stesso in questa tecnica e vuoi anche imparare logo ceiling allora vi, ti consigliamo il percorso di coaching che inizierà a partire dal 15 dicembre 2022 per la durata di nove settimane ok poi per qualsiasi informazione basta contattarci facilitiamo anche il logo Il logo ceiling è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e ci aiuta ad eliminare tutti i blocchi le paure i sistemi di credenze limitanti le paure del passato i traumi le emozioni negative per aiutarci a riconnetterci col nostro potere a radicare la nostra energia a sentirci più centrati a sentirci in allineamento con quello che vogliamo veramente fare nella nostra vita quindi uscire per così dire anche dall'ego, uscire dalla, dalla personalità distorta per entrare nella nostra vera essenza di chi noi siamo veramente, ok? Quindi per qualsiasi mh, informazione basta contattarci a questo numero, ok? Intanto io Alberto ti, eh, ci salutiamo, ciao Alberto, ciao, ciao Alberto. a tutti, grazie. Alla settimana prossima, un bacione.